Ciao, sono Marco e come vedi sono in un posto meraviglioso che io normalmente definisco il mio ufficio proprio perché lo uso, questo ufficio, nei momenti in cui devo dare la massima potenza a tutta la mia creatività per sviluppare perlomeno quella parte del mio lavoro che richiede creatività. Voglio parlarti oggi di un argomento particolare, cioè dell'affrontare le nuove sfighe. Nel momento in cui ti trovi... Davanti delle situazioni da risolvere che normalmente definisci problemi potresti atteggiarti in maniera diversa invece che considerare questa situazione come una nuova sfiga puoi trattarla come una nuova sfida cambiando una semplice lettera può cambiare tutto il tuo atteggiamento e bada bene che l'atteggiamento è quella piccola cosa che fa un'enorme differenza in queste circostanze in maniera speciale è il piglio che metterai nella cosa da risolvere che è completamente diverso e ti metterà nella condizione di risolverla con grande energia e molto, molto meglio. Veramente cambiando quella semplicissima lettera da sfiga a sfida vedrai che riuscirai a risolvere il problema o meglio quella situazione da risolvere perché il problema semplicemente altri non è che una situazione da risolvere al pari di un obiettivo. Quello che fa la differenza è il tuo atteggiamento che può trasformare la sfiga in sfida. Detto questo a me non resta che salutarti e mi auguro di rivederti presto o meglio che tu possa rivedermi presto in un nuovo video. Ti saluto con un abbraccio. Ciao.